Ciao, allora benvenuti nel video dei flop perché abbiamo anche dei flop nel mese di novembre questa volta i flop ci sono davvero e parto con il primo questi questi sono i dischetti di cotone della sciacca. sono 50 dischetti struccanti, 100% puro cotone e li ho trovati in offerta all'OVS per questo li ho presi 50 dischetti o il prezzo prezzo pieno 1,50 euro prezzo in offerta 0,99 questo è il dischetto ci siamo capiti? ecco, allora non vanno bene per niente sono sottilissimi perdono i pelucchi si sfilacciano Cioè sta nevicando non vanno bene per rimuovere il trucco, assolutamente, perché io solo per il detergente viso, quindi non per gli occhi, solo per il viso devo usarne tre, perché non assorbono il detergente, sgocciola, non riesco ad applicarlo sul viso, appena vado un a passare fa il buco, lascia i pelucchi. Sulle gli occhi assolutamente no perché perdendo i pelucchi, i pelucchi negli occhi non è il caso non vanno bene neanche per rimuovere lo smalto perché comunque devo metterne, non posso premere quindi devo metterne due uno sopra l'altro e assolutamente questi sono i peggiori dischetti che ho mai provato oltretutto 1,50 euro a prezzo pieno non è neanche poi così poco quelli da discount sono meglio e quindi super bocciati secondo flop che vi mostro e questo non è un vero e proprio flop ma è più che altro un palotto che ho provato fa più o meno quello che dice ma sicuramente non ricompro e si tratta di questa crema della L'Oreal qui ho il vasetto questa è la Revitalift anti rughe più extra rassodante e trattamento peli normale miste allora questa col vasetto in vetro eh, che bello pesante ha ah, il suo tappino di chiusura quindi comunque era abbastanza sicura e quasi igienica devo dire che ha ah, la profumazione la profumazione classica crema sarà proprio di classica crema viso la texture è, è sicuramente più leggera rispetto a una classica crema quindi va bene per la pelle mista ma Mm, io l'ho usata alla sera sia nel periodo estivo che adesso con, i, con il freddo e alla mattina mi trovo con la pelle lucida quindi non è che è proprio mm, che è usata alla sera può anche andare bene perché comunque idrata un po' la pelle anche se la lucida un po' troppo e la unge un po' troppo sicuramente non di giorno perché poi vado a truccarmi e è meglio di no quindi è una crema che non ho visto questo effetto extra rassodante non ho visto l'effetto anti rughe è una crema idratante che comunque sia si può trovare anche al supermercato quindi magari in offerta crema idratante nulla di più per la sera per la sera perché sicuramente non per il giorno se poi andiamo a truccarci sopra se no durante la giornata siamo tutte belle lucide e non è il caso quindi sei meno e andiamo avanti ultimo prodotto per questo mese e anche questo non è un bocciato ma è più che altro un io non lo compro scusatemi lo so allora è questo siero da notte della linea riparazione per i capelli del lielive rocher questo è un campione comunque mi sono segnato il prezzo per 150 ml 7,95 euro è un punto verde quindi non ci sono le promozioni in negozio allora è una novità di questo momento dice di essere un siero da notte per i capelli senza silicone senza parabeni va applicato sui capelli asciutti e dovrebbe ripararli si lascia agire durante la notte e poi dopo al mattino dopo si va a pettinare basta allora io così l'ho fatto ma non ho visto nessun miglioramento devo dire però che alla mattina si rimuove pettinano i capelli, non sono unti, non si sporcano più velocemente, non devo fare più shampoo più frequentemente, quindi per questo ottimo. Però non ho visto neanche i lati positivi, perché i capelli sono sempre quelli. Non so se perché faccio le né e quindi tendono a essere abbastanza riparati, ma anche solo sulle punte, dove sono un po' più secchi, non ho visto questa grande differenza. E quindi, mh, mi sembra un po' un effetto placebo però ho sentito dire da chi lo usa di fare un bel trattamento il giorno prima di fare lo shampoo quindi di fare un bel trattamento Proprio tipo una maschera, mettere un bel po' di prodotti e poi lasciarlo agire potrebbe anche andare bene in questo caso ma sicuramente è un prodotto che a me non dice niente è vero non sporchi i capelli, non li appesantisce quindi non ha lati negativi ma non ho visto neanche lati positivi allora, questi erano tutti i flop o semi-flop del mese di novembre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come si trovate. Io come sempre spero di sia stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così non perderete le prossime recensioni beauty e verrete avvisate quando le carico non ne posso più di questa storiella e alla prossima, ciao!